Salve a tutti, eh, a chi è riuscito a venire, a chi non è riuscito, a chi recupererà l'incontro questo è il primo incontro della nostra scuola di cultura politica dopo l'inaugurazione di un paio di settimane fa, siamo molto felici in quanto associazione di riprendere i nostri incontri dal vivo dopo una pausa forzata e siamo contenti di riprenderlo con relatori di questo calibro e Pertanto volevo dire prima di tutto che un po' l'idea di sottosopra è quella di dar spazio a riflessioni critiche che consentano un approccio e una visione dei problemi un po' più eccentrica, un po' più spostata e che consentano di vedere quei fatti che vengono presentati in maniera, vogliamo dire semplicistica, vogliamo dire eh, banalizzata, sotto un'altra luce. E per questo, eh, per quanto i nostri pensieri vadano a quanto sta accadendo in Ucraina, ehm, Oggi abbiamo ritenuto importante iniziare la nostra rassegna sul mondo nuovo parlando del, della pandemia, del contesto post-pandemico, ma prima di tutto di come è stata trattata la pandemia, di come è stata gestita dai governi eh, di tutto il mondo, in particolare in Italia e quali sfide ha portato la, la situazione pandemica e lo faremo con i nostri tre relatori. Eh, ne parleremo quindi con Paolo Napoli direttore di studi eh, dell'Ecole des Sottotitude Anziane Sociale a Parigi che tenterà di introdurci alla problematizzazione del concetto di misura eh, in che senso? Durante la pandemia infatti abbiamo sentito spesso l'espressione prendere una misura, ma cosa significa? Il professor Napoli ci parlerà del rapporto che sussiste tra il suddetto significato qualitativo del termine mi corregga quando come, ehm, e quindi il senso di il governo che prende una misura e il significato che rapporto c'è tra questo significato qualitativo e il significato quantitativo del termine misura per cui misura nel senso di eh, prendere misura del contagio e, dal punto di vista scientifico. Eh, sono tematiche che il professore ha trattato in numerosi saggi, articoli eh, e in particolare vorrei ricordare anche che durante la pandemia è uscito un, un libricino del, di cui il professore ha curato l'introduzione, Biopolitica e Medicina, dove vengono trattati eh, questi temi nelle lezioni di... nel pensiero di Michel Foucault, eh, di cui è esperta anche l'altra la, nostra ospite, la nostra seconda ospite, la professoressa eh, Laura Bazzicalupo, professoressa di filosofia politica dell'Università di Salerno, e la quale... Nel suo intervento discuterà di altre due categorie che sentito, di cui abbiamo spesso sentito parlare durante la pandemia, che sono quello di emergenza e di eccezione. Tenterà un po' di, dare, di chiarire effettivamente qual è il significato di questi due termini usati più o meno legittimamente, poi vedremo, e, ma soprattutto eh, il suo intervento verterà sul carattere di novità della sfida a cui la pandemia ci ha messo di fronte che ci interpella non tanto in quanto cittadini o in quanto popolazione, ma in quanto esseri viventi in una realtà post-antropocentrica, e poi vedremo cosa significa con la professoressa. Infine, ma non per importanza, eh, c'è l'avvocato penalista Carlo Blengino, eh, esperto di protezione di dati personali e di privacy, che ci parlerà anche lì, anche lì del, di cosa ha portato dal punto di vista tecnologico la pandemia quali sfide ha introdotto? Eh, in particolare, abbiamo visto come eh, la parte online della nostra vita si è integrata con la parte offline e viviamo in questa realtà on-life, l'abbiamo la, la chiamata. E cercheremo appunto di capire come la tecnologia abbia portato sì tante incredibili nuove potenzialità, tante incredibili eh, novità di cui soffriamo tutti i giorni. Ma quest, dietro questo carattere eh, innovativo, positivo. Eh, quello che vogliamo c'è anche un lato un po' più oscuro c'è un lato eh, che andremo a approfondire proprio con l'avvocato Blengino che ringrazio di essere qui eh, come ringrazio gli altri nostri ospiti e penso di aver parlato abbastanza pertanto passerei la parola al primo dei nostri relatori professor Napoli grazie a tutti <applausi> <applausi> Faccio una prova? Sì, penso di sì. Grazie mille eh, all'associazione Sottosopra e ai suoi componenti e componenti, femminili se ce ne stanno, <ride> e, e grazie per questo invito. Allora, io entro subito nella, nella parte della relazione che dovrò fare. E, ehm, quando mi è stato proposto, ho immaginato che tutto eh, l'aspetto che riguarda la pandemia, eh, lo stato di eccezione, urgenza, emergenza, eccetera, erano da una parte diciamo, già ampiamente eh, acquisite nel, nel discorso pubblico, e quindi risuonavano costantemente nelle nostre orecchie, e d'altra parte immaginavo che appunto la professoressa Bazzica Lupo avrebbe da suo la questione e quindi mi sono tenuto al di fuori di questo argomento, fermo restando che posso poi alla fine, se il tempo eh, è sufficiente, entrare anche in alcune questioni che riguardano più eh, certi, certi provvedimenti assunti da, dal governo in materia di pandemia qui, qui in Italia. Ma quello che volevo invece diciamo un po' affrontare, un, in una maniera un po' più obliqua, un po' più un po' più defilata um, e eh, interrogarmi un po' su questo diciamo, costante lessicale che non è certamente dovuta a questo periodo ma che risale già al lessico della politica e anche in qualche modo non in termini propriamente tecnici del diritto che consiste che questo sintagma che cosa significa diciamo, del, del, del prendere una misura, mh? che cosa vuol dire quando un'istituzione sia il governo, che sia l'autorità la, la, la, di una protezione civile, comunque diciamo un'autorità amministrativa, prende una misura. Quindi sostanzialmente si tratta di capire innanzitutto che cos'è il posto della misura nell'ambito del diritto e vedere naturalmente come si interseca col suo versante diciamo scientifico quantitativo che è, eh, che è la sua origine diciamo versante quantitativo e scientifico che per esempio noi troviamo in un libro neanche troppo vecchio che si intitola Measuring Wellbeing, cioè misurare il benessere, A History of Italian Living Standards, dove vengono, diciamo, uh, uscito dal, dalla Oxford University Press del 2017 a cura di Giovanni Vecchi, in cui il benessere italiano viene fotografato attraverso tutta una serie di rubriche e restituito in termini statistici, per cui noi abbiamo la misurazione di che cosa sia il nutrimento, l'altezza, la, la salute, ci, ci sono tutte le rubriche, il, il, lavoro, il lavoro infantile, eh, l'educazione, l'emigrazione, il reddito, eh, la diseguaglianza, la povertà, la ricchezza e eh, lo sviluppo umano, e eh, addirittura i, i bilanci familiari, ecco tutte queste rubriche compongono quella che è una sorta di misurazione statistica del benessere, quindi in qualche modo già si capisce come qualitativo e quantitativo nel concetto di misura si implicano mutualmente, come aveva del resto capito Hegel, no? che giustamente dice la misura è la qualità quantificata. No? Ecco, eh, bisogna. Ho preso questo esempio così per introdurre un po' più il, il discorso del concetto di misura nel diritto. Allora, naturalmente il concetto di misura del diritto, ehm, in termini così di, diciamo, di buonsenso direi, è, è spesso diciamo, identificato col concetto di equità, di giusta e diciamo, appropriata valutazione del caso concreto, eh, individuazione di una sorta di nomo soggettivo nei rapporti sociali, no? a volte viene visto, Insomma, che rinvia un po' all'aristotelico giusto mezzo e, e quindi in qualche modo il concetto di misura a questo proposito identifica il valore metalegale legale del, del diritto e, e proprio in questo, in questo senso finisce per confondersi con quella che è un po' lo spauracchio di tutto il positivismo giuridico che è la nozione di natura der Sache la natura della cosa come dicevano i, i positivisti tedeschi dell'Ottocento cioè una sorta di legge nascosta degli, degli oggetti sociali come se la, la, la misura fosse una sorta di nomos intrinseco agli oggetti sociali ehm, addirittura si parla anche di sentenza misurata spesso diciamo, la storiografia sociale e istituzionale che si, che si è rivolta diciamo, anche a periodi antecedenti a quelli degli ultimi secoli quindi il periodo dell'anzia regime diciamo così eh, a, sì, interessandoci dell'attività giurisprudenziale individuava come una sentenza misurata quella sentenza data dal giudice sulla base della valutazione del caso concreto no? quella che è il concetto di equità eh, però se noi lasciamo da parte tutte queste accezioni abbastanza corrive, normali diciamo un po', un po' scolastiche del concetto di misura applicato al diritto, a un concetto molto generico di diritto e quindi che rinvia a questa, a questa idea di natura della cosa, ehm, vediamo che in realtà diciamo, il concetto di misura eh, diventa un, un termine molto più concretamente spendibile nell'attività del giudice stesso nel momento in cui deve per esempio valutare il cosiddetto, faccio un esempio, prezium doloris, no? quando il giudice deve per esempio quantificare un danno che riguarda una, un una, una, una lesione morale a quel punto deve arrivare a quantificare ancora una volta ciò che ha una natura qualitativa e lì la misura diventa un criterio per rendere, rendere giustizia concretamente. Um, un, un ulteriore momento in cui il, il, una nozione di misura incontra il diritto è naturalmente il diritto penale, eh? e, diciamo, il famoso principio del trotto giuridico per cui esiste una giusta proporzione, una giusta misura tra pene e reati. Ecco tutto questo io ve l'ho premesso ma per lasciarlo da parte, cioè, per, comunque per dire che sì c'è questa visione del concetto di misura all'interno del diritto, però io vorrei pro, eh, proporvene un'altra che è naturalmente è quella un po' più attinente allo sfondo dell'attualità che qui ci riunisce. Ehm, la misura è in realtà anche se viene diciamo, usata non è un termine tecnico ripeto per quanto riguarda il diritto però è usata eh, ampiamente tanto nel linguaggio eh, legislativo penso agli stati d'anzian regime in cui tanti testi normativi utilizzano il concetto di misura per indicare il provvedimento concreto su questa o quella cosa e quindi volevo dire che è una, forma, una tipologia normativa mm, che accompagna, veramente diventa lo strumento principale per l'affermazione delle prime burocrazie statali negli, negli Stati europei a partire dal, dal XVII secolo in poi, cioè. In questi contesti quando per esempio si, si scorre tanto la legislazione francese oppure le, la legislazione degli stati, dei, dei territori tedeschi del 6-700 e si incontra il termine mesure o massname o mass regel, spesso ci si imbatte ehm, in un termine che eh, indica un dispositivo eh, diciamo, al servizio di entità politiche sovrane impegnate, in un modo o in un altro, a amministrare il benessere morale e materiale di una popolazione su un dato territorio. Um, ecco, um, a, a partire da questo, diciamo, uh, concetto di misura, che spesso viene associato a misura amministrativa o, come si diceva, nel Settecento, quando ancora diciamo, il concetto di amministrazione non si era affermato nell'autonomia semantica che noi conosciamo, si parlava di misura di polizia. In questo, in questo, in questo contesto, ehm, eh, vediamo che il concetto di misura, dal punto di vista politico-giuridico, gode di una sua posizione preminente. E per capire però diciamo, questa storia primordiale del concetto di misura, non c'è migliore, a mio avviso. diciamo Uh, strumento per indagare questo concetto che è rifarsi alle pionieristiche, diciamo uh, se vogliamo chiamarle così, indagini di un linguista come Mil Benvenist che nel suo, uh, alla voce uh, misura, nel suo vocabolario delle istituzioni indoeuropee, uh, dà questa spiegazione diciamo, della, fo della formazione, della genesi del concetto di misura nella, nelle culture indoeuropee. Um, ecco, uh, a partire dall'analisi che Benveniste fa del radicale MED che è un radicale che ritrova nelle varie culture giuridiche e culture linguistiche indoeuropee misura, che è appunto indica, indicato dal, dal radicale MED significa misura di costrizione, cito Benveniste che presuppone riflessione, premeditazione e che si applica a una situazione disordinata una gamma di significati che poi penetrano nel concetto latino di modus e che si arricchisce peraltro diciamo, di ulteriori sviluppi come quelli che il, il, il verbo greco medo e medomai può apportare allora a quel punto diciamo, il concetto di misura penetra in occidente attraverso una ricchezza semantica molto mh, variegata, e per cui c'è una misura che indica eh, eh, una, una volontà di un'autorità, una decisione sovrana, eh, a cui è una variante, questa che compare, che viene individuata dallo stesso Benveniste, eh, rileva diciamo anche una misura che indica un corpus di norme oggettive, tecniche che vengono di volta in volta indicate dall'autorità perché debbono essere applicate in quella situazione quindi diciamo misura come, non come espressione di una volontà soggettiva ma come elemento, come eh, aggregato di norme oggettive che l'autorità deve semplicemente indicare, non creare Naturalmente questo secondo versante della misura che penetra nel concetto di ius romano, cioè un corpus di norme tecniche che il giurista non crea ma indica. Ecco, um, um, se noi invece, questo è diciamo l'antefatto linguistico del concetto di misura, se noi vediamo invece, guardiamo all'impiego moderno, concetto di misura trova nel linguaggio del diritto e in particolare a partire diciamo, dal linguaggio dell'anzia regime, diciamo, quindi da, diciamo dal XVII secolo in poi. si trovano appunto in sintagmi come misure misur de police, misura di polizia, poliziai mass regolo, poliziai mass name, ebbene qui cambia, assistiamo a uno stacco rispetto al modello individuato da benvenisti. Perché nella prassi di governo che caratterizza gli stati eh, territoriali, la misura questa volta si trasforma in strumento di potere. Non è più un corpus di regole tecniche oggettive che l'autorità si limita a indicare che esistono già là e che si semplicemente devono essere indicate, ma sono il frutto della produzione e della creazione dell'autorità politica stessa. È in questo preciso conte contesto storico che la locuzione prendere una misura comincia a avere un senso. Quindi diciamo tutto l'antefatto della misura che Benveniste aveva in qualche modo illustrato e precisato nella sua ricchezza semantica viene ristretto in una chiave soggettivistica e diciamo, legata all'esercizio di un potere a partire dal XVII secolo in poi. Prendere una misura a quel punto ehm, diventa una che non era concepibile nell'accezione giuridica originaria analizzata da Benvenisti, semplicemente perché all'epoca le misure non potevano essere prese, tutt'al più potevano essere indicate. Ma prendere una misura nel senso diciamo, di adottarla e di produrla e in quanto tale poi applicarla a, una, a un contesto specifico, concreto, non era concepibile. Ora, tutto questo chiaramente viene attestato dalle fonti, eh, non è, la mia non è una, una supposizione, no? è sulla, questo si può, si può riscontrare sulla base delle fonti e tutte le fonti normative ci dicono che la misura, la misura delle, quando, si, quando le autorità politico-amministrative adottano una misura, significa che stanno intervenendo in un modo che soppesa, giudica, tratta, Tutte queste accezioni del concetto di misura sono contenute nel, nella, nella misura stessa, una situazione di disordine. Eh, questa misura può concretarsi secondo modalità differenti. No? Come, si fa, diciamo, come ci si confronta col disordine? Ebbene, a volte la misura può consistere in una sorta di disciplina esauriente di uno o più settori della vita pubblica secondo criteri che vanno dalla limitazione alla coercizione, all'organizzazione o alla vera e propria creazione di un ordine normativo nuovo. In questi casi la misura è una sorta di pianificazione di un ordine delle cose. Guarda cioè al futuro, anticipa il disordine che si potrà creare in futuro. Un'altra declinazione del concetto di misura invece deve confrontarsi con l'emersione di qualcosa di imprevisto nel presente e quindi è la risposta, diciamo, al disordine che improvvisamente rompe nella, nella realtà fronteggiare l'imprevisto in qualche modo e qui si apre tutto il discorso della cosiddetta situazione eccezionale la misura è non necessariamente legata solo alle situazioni eccezionali la situazione eccezionale è una delle modalità attraverso cui l'esercizio della misura si può realizzare, ma la misura ha uno spettro diciamo, di applicazione molto, molto più vasto. Naturalmente è su quell'aspetto emergenziale che la storia ha fatto gravitare il peso maggiore no? e quindi quando si dice adottato, il governo è stato costretto, diciamo, l'autorità l'autorità amministrativa, politica amministrativa ha adottato una misura, normalmente... Si ci si riferisce a un fatto non previsto, a uno spiazzamento rispetto alla realtà che si, de, si, si pensava di poter, eh, come dire, eh, irregimentare e che invece si mostra altra rispetto alla capacità di risposta che deve dare nell'immediato all'autorità per, per farne fronte. Quindi ehm, eh, qui si tratta essenzialmente nel secondo caso non di una misura che pianifica ma di una misura che deve coincidere con la rapidità del rimedio, rimediare a una situazione, più che anticiparne l'ordine, no? restituire l'ordine a ciò che immediatamente lo ha scompaginato. E quindi tutto è legato all'efficacia dell'intervento normativo, del rimedio. In questo senso, tanto più una misura è efficace, quanto più riesce a neutralizzare le circostanze che hanno generato quel motivo di disordine. Ehm, di questo tipo di esempi, di questo tipo di, di casi, diciamo, di misure che intervengono ex post per cercare di reagire a una situazione di disordine, per esempio tutte le legislazioni di ansia regime sono piene e guarda caso quali sono i due settori in cui si manifesta questa capacità reattiva delle autorità politiche e amministrative? sono quelle dell'approvvigionamento materiale la cosiddetta eh, polizia frumentaria no? cioè quando manca il grano quindi quando crescono e si impennano i prezzi naturalmente si creano diciamo, disazzi, di, di, situazioni di disagio enorme dal punto di vista sociale ecco che deve intervenire una misura di governo per cercare di far fronte a quel tipo di disagio e l'altro aspetto è quello sanitario tutte le misure che eh, vengono adottate dalle autorità politiche e amministrative quando per esempio scoppia un contagio dovuto sia a un contagio delle, di, di, di, diciamo, di virus che all'epoca era molto, molto sentita la questione epizotica, cioè dei virus che circolavano tra, tra gli animali perché eh, impattavano sulla salute stessa della popolazione ma anche i contagi relativi alle malattie eh, diffuse all'interno della, della popolazione stessa ecco in questo eh, diciamo Uh, si vede che in questo tipo diciamo, di misura di misura diciamo, reattiva uh, abbiamo a che fare con una misura che uh, cerca di costituire l'ordine a partire da una situazione che uh, non, era, non era preventivata uh, in ogni caso sia che si tratti di una misura che cerca di eh, preventivare l'ordine, cerca di programmare, di pianificare un'organizzazione delle cose, sia che invece cerchi di reagire al disordine emergente, abbiamo a che fare a uno strumento tipicamente di governo, cioè tipicamente amministrativo. Anche quando alcune giurisdizioni dell'anziano regime prenderanno dei provvedimenti a titolo giurisdizionale, come gli arrêts de règlement, per esempio, no? un giudice può adottare una, una formula che in Francia è conosciuta come una decisione di regolamento. In realtà è una decisione che viene presa dall'autorità giudiziaria, ma il cui contenuto è fondamentalmente amministrativo, un po' come quella che oggi si chiamerebbe la giurisdizione volontaria nelle, nelle, nostre, diciamo, nelle nostre giurisdizioni. Allora, se questa è la misura, naturalmente, e questo, io dico questo perché eh, diciamo, mh, spero che, non sia, si, che si percepisca che non, non sono cose molto lontane dalle vicende che stiamo vivendo, è per non entrare in maniera così frontale, diretta, no? eh, diciamo, per cercare un po' di allargare il discorso, se si parla di misure in questi termini, naturalmente lo strumento rispetto al quale la misura precisa la sua identità è quello della legge. Eh, il rapporto tra legge e misura diventa un rapporto diciamo, di eh, prossimità di unione e di distinzione che caratterizzerà soprattutto, soprattutto il eh, la, diciamo, la, la, la, la, il dibattito costituzionalista europeo diciamo, tra fine ottocento e soprattutto tutti i primi, i primi anni il primo trentennio del XX secolo ehm, però questo dibattito, diciamo, che si articola soprattutto in Germania all'inizio del XX secolo è, come dire, anticipato da una riflessione da chi giurista non era o meglio, lo era anche, ma che non è certo passato alla storia come giurista, è che era Marx. Il giovane Marx. Perché il giovane Marx quando scriveva nella Gazzetta Renana, nel no, Zeitung nel 1842, e si occupa, per esempio, dei dibattiti che la dieta renana dell'epoca consagrava alla questione della libertà di stampa Marx fa una distinzione molto netta e molto acuta cioè dice la legge che disciplina la libertà di stampa in questo è ancora molto hegeliano eh? la legge che disciplina la libertà di stampa ha il carattere autentico di una legge cioè gesetz invece l'editto della polizia l'editto di censura cioè l'intervento normativo da parte dell'autorità amministrativa che proibisce per esempio a un giornale di uscire quindi un editto promulgato dall'autorità di polizia conserva dice Marx solo la forma della legge perché in realtà è una misura Marx parla di regel. e quindi diciamo uh, um... Marx sintetizza così la misura censoria non è una legge la legge sulla stampa non è una misura pone immediatamente le basi per questa tensione dialettica tra legge e misura cioè tra legge in quanto espressione di un organo istituzionale preciso e misura in quanto espressione dell'organo di governo come braccio operativo no? da una parte la, la ratio, dall'altra la voluntas da una parte la costituzione, dall'altra l'axio la concretizzazione reale della, della, della volontà allora, per il giovane Marx quindi eh, la legge sulla stampa in quanto esistenza positiva della libertà è in sé razionale cioè trova in sé il fondamento della sua necessità e per questo è vera legge, proprio perché ha in sé, nella sua formulazione astratta, i caratteri della razionalità, non li deve trovare altrove, è l'enunciato normativo che è in sé razionale in maniera autosufficiente, non deve essere legittimato al di fuori di se stesso, è la legge che si autolegittima e si diciamo, dichiara la propria razionalità e quindi trova in sé il fondamento della sua necessità, e per questo, dice Marx, è una vera legge, cioè diritto, dice Virgil Gesetz, cioè diritto recht. L'editto sulla censura, invece, non ha, questo è l'elemento fondamentale, dice Marx, non ha in sé misura alcuna. Hat caim mass an sich, dice Marx cioè la legge, diciamo, l'intervento normativo delle autorità di polizia che sopprime l'esistenza di una, di, una, eh, di, una, di una rivista, per esempio, non ha in sé un criterio normativo autosufficiente, non ha in sé una regola razionale, keine Vernunftige regeln. non persegue fini che gli sono propri, ma si fonda sul principio del fine che giustifica i mezzi, cioè sostanzialmente dice Marx la misura dell'autorità amministrativa trova sempre fuori di sé il concetto e la ragione per, per cui applicarsi, mentre la legge lo ha in sé la misura lo trova nella realtà, quindi è sempre questa proiezione sulla realtà che è al centro del concetto di misura. Mentre la legge non ha bisogno di questa emersione del reale per potersi giustificare, la misura è sempre proiettata sull'oggetto reale che sta di fronte a sé. E solo da questo oggetto reale può trarre la sua ragion d'essere. Ebbene, questa tensione tra legge e misura che Marx aveva lucidamente interpretato e Scorto, insomma, diciamo, più che interpretato, aveva ben analizzato, e Scorto, non dimentichiamo che, che Marx aveva studiato diritto, ebbene, questo concetto, questa tensione ehm, si ritrova in maniera molto più compiuta, molto più dispiegata, molto più insistita e molto più ideologicamente difesa nel XX secolo con Karl Schmitt che qui, che sostanzialmente porta a compimento le premesse marxiane, senza peraltro citarlo, ehm, quando già nel 1924, quindi diciamo siamo ben al di qua del, degli eventi successivi dal 1933 in poi, quando si ritrova al congresso dei professori di diritto pubblico, da una, un intervento che si intitola La dittatura del presidente del Reich secondo l'articolo 48 della Costituzione di Weimar ebbene in questo testo in questa sua produzione Schmidt eh, oppone proprio una di fronte all'altro la Rechtsform, la forma giuridica alla mass name, alla misura cioè incomincia a creare quella polarizzazione di una normatività divaricata tra una normatività giuridica in senso proprio, la legge, e una normatività che forse è, è, è, diciamo, è, è para giuridica, ma non corrisponde al modello della legalità. Si tratta sempre di forme di normatività, ma di natura diversa. Eh, qual è la caratteristica della massa nana? della misura, cioè di questa forma normativa. Ebbene, è che questa, eh, la, questa forma normativa, nella sua maniera di procedere, è interamente determinata dalla situazione concreta e obbedisce quindi a uno scopo pratico. Dice Smith, la misura è sempre dettata dallo stato delle cose. La, fo la formula che utilizza è di laghe del sacro, eh? lo stato proprio della realtà, e mh, dalla regola del caso per caso, cioè non esiste una misura generale, ma ogni misura esiste in quanto sarà adeguata alla situazione concreta, quindi la, la misura è per definizione situazionale. Vedete come di quelle doppia declinazioni del termine di misura che l'anzian regime aveva attestato su una, con una diversificazione abbastanza chiara, la misura era anche quella che riusciva a pianificare un ordine nella realtà nel futuro, si ritiene esclusivamente la seconda declinazione quella della misura come provvedimento concreto legato a risolvere un problema che si pone in un dato momento, quindi come reazione, come rimedio per creare un ordine laddove il disordine si è, per forza delle cose diciamo che sono determinate, imposto. Perciò, dice Schmidt, alla misura non appartiene un contenuto specifico è un'autentica forma giuridica. La, la massname, dice Schmidt, in definitiva è retta dalla clausola res rebus sixtantibus. Così come stanno le cose, devo trovare il rimedio adeguato. Ma si capisce bene che qui la, prima ne, la preminenza è accordata all'evoluzione del reale, alle determinazioni che si creano nella vita concreta e non a un criterio preventivo che stabilisce una forma normativa come potrebbe essere quella della razionalità astratta e generale della legge siamo sempre su un, come dire, su un intervento che deve cercare di recuperare ciò che la normatività perde o quantomeno riesce a, a controllare perché la realtà le sfugge di mano e quindi è una reazione ex post e quindi deve essere commisurata capite che a questo punto misura qui è sempre più un criterio normativo che deve essere il più possibile vicino alla realtà esattamente l'opposto di quello che è la razionalità astratta e generale della legge che invece misurerà la propria razionalità sul fatto di essere il più lontana possibile dalla, dalla situazione concreta no? questo diciamo eh, fa parte diciamo, della, del, de, delle, conoscenze, delle conoscenze comuni però è importante capire come il concetto di misura sia fondamentalmente legato a una situazione e rispetto a essa deve, deve conformarsi. Quindi Schmidt coglie diciamo, questa specificità della misura sia rispetto alla legge sia tra l'altro rispetto alla sentenza del giudice, sentenza del giudice che anche lì reagisce a una situazione concreta. Sempre in un testo che anticipa di due anni il 1933, eh? stiamo parlando del Günter del Verfassung, cioè il custode della Costituzione, è un testo del 1931, ritorna questa opposizione tra legge che contraddistingue lo Stato legislativo e mass-name misura e giunge Schmidt qui apertamente all'interpretazione tutta politica del famoso articolo 48, secondo comma della Costituzione di Weimar, che, Diciamo, ricordo per chi non ce l'avesse a mente, diciamo, che eh, il presidente del RAI di fronte a situazioni di pericolo poteva adottare tutte le misure necessarie, in cui si diceva tutte le misure necessarie era una formulazione assolutamente generica, non c'era una tipizzazione, gli diceva tu puoi fare questo, questo e questo no, era uno spettro indefinito di provvedimenti per ripristinare l'ordine quindi la sospensione di tutte le garanzie individuali dei diritti fondamentali eccetera ma non veniva assolutamente definito quali erano questi provvedimenti non c'era un elenco tassativo dei provvedimenti da poter adottare faccio notare questo che eh, non è che questa diciamo questa specificità di questa norma costituzionale è rimasta solo nella, nella costituzione di Weimar perché un, uh, un diciamo un uno che amava molto Schmidt è un francese che se stava a Berlino ai tempi in cui Schmidt insegnava a Berlino, René Capitain, e che poi sarebbe diventato ministro con De Gaulle nella Francia del 58, nella Costituzione francese del 58, cioè quella ancora attuale, c'è il famoso articolo 16 che pari pari riprende il secondo comma dell'articolo 48 di Weimar. Anche lì il presidente francese di fronte a una situazione di pericolo per la per la sicurezza dello Stato può adottare anche lì in maniera assolutamente generica qualsiasi tipo di misura volta a eh, assicurare alla, allo Stato diciamo, eh, la, sua, la sua sopravvivenza, no? è, è il modello quello che diciamo, tutte le, le, le, le, diciamo, il discorso politico ha conosciuto sotto l'etichetta dei teori della ragione di Stato da, tra fine 500 e inizio 600, laddove lo Stato può crollare in un modo o in un altro, qualunque sia diciamo, la sua causa, ecco che le regole del diritto debbono essere aggirate. Solo che qui viene costituzionalizzato, no? in qualche modo eh, l'articolo della Costituzione, sia nell'articolo di Weimar del 1919, sia in, nella Costituzione francese, ripeto, attuale del 58, viene tipizzato questo articolo senza che però vengano specificate quali siano i provvedimenti concreti e definiti che il Presidente può, può adottare. Ed è lì chiaramente che ehm, eh, diventa ehm, sempre più forte l'idea che a noi oggi ci risuona molto familiare del concetto di misura come misura di eccezione. Eh? E, Diventa lì, diciamo, le, le premesse, sia teoriche sia anche costituzionali, sono state poste in quella, in quella fase lì. Al punto che negli anni 30, sempre in quella congiuntura eh, culturale che vedeva molto favorevolmente diciamo, il, proliferare, il proliferare di queste visioni del diritto diciamo così, emergenziale. Quello che sarebbe diventato poi ancora una volta, perché poi De Gaulle pare che se le si sia presi tutti, lui sì era Radio Londra, però poi alla fine tutti questi che avevano posizioni un po' così, diciamo, presidenzialiste forti, se li è tirati da, dalla parte sua, ebbene quello che poi sarebbe diventato il, addirittura il ministro di grazia e giustizia del governo De Gaulle dopo la Costituzione del 58, tale Tetgen, negli anni 30 scriveva una cosa molto semplice, scrive che se per esempio... Si tratta di intervenire in una situazione di disordine che si può creare, diciamo, in qualsiasi momento nella vita pubblica di una città, di un qualsiasi aggregato umano. L'attività la, della polizia non deve essere giustificata dalla presistenza di una legge che determina come la polizia deve agire. Semplicemente perché la misura di polizia è svincolata dal criterio del, del, del primato del legislativo perché, diceva Tete Jean è espressione della fase primordiale dello Stato no? e quindi legge per lo Stato è anche la legge materiale di chi, eh, dello Stato governo che adotta una volontà per determinare un certo risultato nella società. Di conseguenza non c'è bisogno, dice Tete-Gen, contrariamente a quello che pensava un grande giurista dell'epoca, un po' precedente a lui, Oryu, un grande amministrativista francese, Oriù dice che c'è bisogno di una legge perché la polizia intervenga per reprimere per esempio una, una, una riunione che non è stata autorizzata. Niente affatto. La polizia in quanto espressione dello Stato diciamo, eh, archetipale, cioè dello Stato come organismo che si impone e che quindi esprime la propria volontà, traendo diciamo, fondamento direttamente da quel tipo di realtà, non ha bisogno che ci sia una mediazione legislativa legge è non solo la legge formale del Parlamento ma legge anche materiale, la legge materiale cioè espressione di una volontà dello Stato ecco, tanto per dirvi quali sono, diciamo gli scenari del dibattito che ancora oggi sentiamo un po' risuonare diciamo, no? ehm, Ora per andare senza diciamo per tagliare per non, non, diciamo, non indulgere eccessivamente su questo che è diventato poi un tema classico della dottrina novecentesca e che riemerge appunto come dicevo anche in articoli e tuttora vigenti come l'articolo 16 della Costituzione francese eh, volevo semplicemente ricordare che dopo questa diciamo, svolta, svolta di Schmitt eh, questa dialettica tra legge e misura Diventerà una dialettica eh, sempre più come dire, ordinaria al punto da diventare una forma di conciliazione. Se nel modello schmittiano si era puntato molto eh, sull'urto tra questi due modelli di normatività, no? in cui si dava molto più importanza all'urgenza, alla capacità del governo di intervenire prontamente per risolvere eh, il problema concreto che stava di fronte ai suoi occhi, ebbene nella Germania della ricostruzione post bellica queste due nozioni diciamo di intervento normativo la legge e la misura troveranno un inesperato connubio. si comincerà a parlare sempre di più infatti di cosiddette massname che sezze -se, letteralmente leggi misura cosa che nella dottrina italiana passa sotto la locuzione di legge provvedimento io preferisco dire legge misura proprio perché, per fedeltà semantica perché dà proprio di più la L'idea diciamo, di questa conciliazione tra opposti, che in realtà eh, è ancora una volta dettata questa conciliazione dalla situazione concreta, cioè è sempre la storia che poi determina lo spostamento del diritto, eh? non è che poi lo, il diritto diciamo, allestisce la scena, però è pur sempre diciamo, il portato di, di, nuove, di nuove articolazioni storiche. Ebbene, che cos'è una legge misura? La legge misura o. Come si dice nel vocabolario della dottrina italiana, legge provvedimento di cui un, un discepolo di Schmidt, un famoso, un famoso amministrativista come M. O Forsthoff darà una definizione, diciamo, esemplare, la legge misura è esattamente la legge che determina, viene meno in qualche modo le sue prerogative di astrattezza e generalità, perché individua uno scopo preciso da realizzare. Nella Germania della ricostruzione, cioè quando si devono attivare i sistemi di welfare, sia sul piano economico, sia sul piano diciamo, più, diciamo, più generico della creazione del benessere della popolazione e quindi bisognava intervenire anche con degli incentivi, con degli aiuti all'economia, ebbene questi incentivi e questi aiuti all'economia, agli investimenti spesso venivano fatti attraverso leggi che andavano in una certa direzione, che individuavano un destinatario preciso. Erano queste le cosiddette leggi provvedimento, leggi misura, cioè che coniugavano entrambe diciamo, le razionalità normative, no? della legge come principio della razionalità generale e astratta, ma anche la realizzazione dello scopo concreto. Questa che sembrava una tensione che po poteva porre dei problemi in termini dottrinali, la Corte Costituzionale di Karlsruhe l'ha risolta, diciamo, è perfettamente legittima una legge, una legge misura ma semplicemente perché è lo strumento adeguato a far fronte a una situazione specifica, era quella della ricostruzione post bellica. Quindi diciamo, queste due nozioni che in tutti gli anni 30 avevano vissuto un rapporto di tensione, soprattutto per chi diciamo, aveva in mente un'idea di ordine legata alla determinazione del caso concreto e quindi del rimedio al caso concreto, aveva spinto affinché la misura assumesse diciamo, un'ampiezza normativa e applicativa molto forte, subito dopo diciamo, la guerra questa tensione tende ad affievolirsi al punto che questo Forsthoff, non per caso allievo di Schmidt rimpiangerà il fatto che nella Costituzione della nuova Repubblica federale non ci sia più il famoso articolo 48, secondo comma di Weimar, perché dice che sarebbe stato molto utile eh, un articolo del genere, soprattutto in questa fase di ricostruzione economica si sarebbero realizzate eh, in maniera molto più, più spedita, molto più, più efficace, tutta una serie, una serie di riforme di cui l'economia eh, ha assolutamente bisogno. Ecco che pertanto, diciamo, la legge misura si ispira fondamentalmente a un criterio fondamentale, che è quello della cosiddetta adeguatezza a realizzare un fine. La famosa zweck Mesihkeit di Weberiana eh, Memoria. E, um, se questa, diciamo... Uh, questa diciamo, tensione tra legge e misura così come è stata uh, ricostruita attraverso gli esempi soprattutto il costituzionalismo tedesco ma che sono stati seguiti anche diciamo, dai diciamo, da, da dibattiti nella dottrina italiana degli anni, degli, anni, degli anni seguenti degli anni del dopoguerra non è che le cose accadono solo in Germania è in Germania che hanno preso un'ampiezza di riflessione anche perché legata a certe, a certe vicende precise che eh, questa tensione tra legge e misura è stata, è stata di più focalizzata. Però, ecco, eh, per spostarci ulteriormente e vedere questo destino della misura attraverso una riflessione ulteriore che viene fatta, e quindi per uscire un po' dal perimetro più stretto della teoria del diritto pubblico, andiamo a vedere eh, che cosa che ne è della misura nella riflessione che ne viene data, per esempio, da un autore come Michel Foucault. Michel Foucault è, è un autore che senza essere giurista è comunque stato capace di intercettare il concetto di misura come criterio normativo ben preciso a proposito di quelle che vengono oggi insomma, identificate come eh, le, le, forme, le forme biopolitiche contemporanee che traggono diciamo, la, loro, la loro origine a partire dalla seconda metà del XVIII secolo quando cioè la popolazione, dice Foucault, diventa l'oggetto di misure di governo. Ebbene, ehm, il governo, per Foucault, ricordiamolo, è una, forse è diventata la tipologia eh, proprio eponima del potere, no? Governare, dice Foucault, significa strutturare il campo eventuale dell'azione altrui. Quindi non si governano direttamente i soggetti, ma si governano le situazioni, eh? l'ambiente, diciamo, ciò che circonda i soggetti e governando l'ambiente circostante i soggetti di riflesso si determinano un certo tipo di condotto e un certo tipo di risultati all'interno dei soggetti stessi. Ebbene, ehm, all'interno diciamo, di questa svolta che Foucault osserva attraverso la nascita dell'economia politica e attraverso gli strumenti che l'economia politica deve darsi per immaginare un ordine della società, ehm, il, eh, Foucault osserva che grazie soprattutto all'intervento dell'economia politica c'è uno spostamento del paradigma classico della razionalità strumentale. La strumentale che attraverso l'economia cerca di mettere tra parentesi il rapporto tra comando e obbedienza che era tipico diciamo, del modello sovrano anziano. A differenza delle tecniche legali, che sono proprie di una sovranità che si diciamo, spiega su un territorio, e a differenza anche, dice Foucault, delle tecniche disciplinari, che invece tendono a strutturare degli spazi definiti, precisi, caserme, asili, eccetera, all'interno dei quali c'è una distribuzione gerarchica e funzionale dei, dei diversi elementi, diciamo queste, queste due configurazioni, la legge e la disciplina, sono diverse rispetto agli strumenti che invece l'economia politica che si sviluppa nella seconda metà del XVIII secolo esige. E qual è questo strumento che è proprio all'economia Ebbene, Foucault dice che eh, lo chiama, perché non è che si ritrova nei testi, lui la, la, la, la, la definisce come misura di sicurezza, ed è la misura di sicurezza lo strumento privilegiato dell'attività di governo in quanto si tratta di organizzare, questo lo cito testualmente, un ambiente in funzione di una serie di elementi possibili cioè creare delle condizioni ambientali affinché poi si determini un ordine all'interno di quell'ambiente. Quindi non assistere per esempio direttamente il povero, ma cercare indirettamente di arrivare a forme di organizzazione dell'attività del, del mercato, capaci poi di poter far beneficiare indirettamente anche la popolazione bisognosa. Questo diciamo, era il modello, il modello, il modello la, la, la tipizzazione del, della misura di sicurezza. No? Interviene sull'ambiente e non direttamente sui soggetti. Um, si capisce che uh, focalizzato su questo tipo di normatività, ebbene qui Foucault rompe il monismo causale mezzi fini. E diciamo, apre il campo, come potrebbe essere quello, diciamo, della volontà di un sovrano e eh, la realizzazione di quella volontà attraverso una legge che si applica sul territorio, su una popolazione. Mo rompendo questa direttrice, diciamo, classica, rapporto mezzi-fini, ci introduce a una visione molto più articolata della normatività, in cui l'elemento imperativo diventa una delle variabili ma non la variabile per eccellenza del comando soprano no? è una razionalità normativa che si declina in più modi sempre qua eh, diciamo, la, la cronologia fugoltiana è il XVIII secolo quella su cui naturalmente pende Foucault è l'economia come sapere politico che impone la sua lettura dei fatti sociali e quindi i rimedi appropriati per determinare quest'ordine in questo contesto che cosa si demanda diciamo da parte dell'economia al governo? Ebbene si domanda l'economia al governo che domanda al governo di meno diciamo, di emettere ingiunzioni che siano finalizzate a uno scopo determinato e più di organizzare le condizioni che facciano in modo che gli individui possano esercitare la loro libertà. Adesso qui ci sarebbe da aprire il discorso sulla fascinazione di questo modello che Foucault ha diciamo, esercitato, ma lasciamo stare questo non è il momento. Che cosa rende possibile questo nuovo dispositivo di governo? E lo rende possibile il fatto che emerge una nuova entità, la popolazione, che è un nuovo soggetto storico che in qualche modo fa da schermo, eh, fa da diaframma l'applicazione dello schema comando-obbedienza. Che è tipico tanto del, del modello politico opsiano quanto anche delle istituzioni disciplinari, perché tanto l'uno quanto l'altro suppongono una sorta di individuo trasparente all'ingiunzione di una norma, e quindi un individuo pronto ad obbedire. Ebbene è proprio il fatto che la popolazione emerga come soggetto che fa da schermo a questo rapporto tra volontà sovrana e individuo che si rimette in discussione proprio il modello tipicamente sovrano del rapporto di obbedienza che lega il popolo a un comando. Quindi si diciamo, attenua la possibilità di rapporti verticali nel momento in cui si ha a che fare un soggetto denso come la popolazione. Dirà Foucault per l'economia politica classica, in particolare lui guarda al discorso dei fisiocrati della seconda metà del XVIII secolo, la popolazione non obbedisce. La popolazione è un concetto che in sé non ha le capacità per obbedire, semplicemente perché è una nozione astratta, è una nozione costruita, cioè è una nozione fatta di variabili di tanto tipo, per cui non è personificabile la popolazione, come potrebbe essere un soggetto che reagisce all'ingiunzione di, di un sovrano, a un comando qualsiasi. Diciamo. Ehm, non si possono dare ordini alla popolazione, si tratta piuttosto di gestirla e trattarla. Ecco, il termine tratté tra in francese ha cioè questa doppia declinazione, che è trettè nel senso di amministrare, ma è anche curare, cioè è medico-amministrativo il concetto di, diciamo, su cui deve intervenire il governo quando ha a che fare con una popolazione. Trettè la popolazione, non significa che ci si aspetta che la popolazione obbedisca, significa dispiegare diciamo, di una serie di strumenti che sono di natura essenzialmente medica-amministrativa. Eh, in questo caso si capisce bene che l'atto di governare non deve mirare alla disciplina del sociale. Non si tratta quindi, diciamo, um, um, di... Um, Diciamo di, di, di riaffrontare di, di ricalcare come spesso è stato fatto il, di, di associare Foucault al paradigma della social discipline, del, del disciplinamento sociale nel momento in cui si parla di governo la disciplina scompare la disciplina vale per segmenti specifici spaziali all'interno della quale questo complemento di soggetto nuovo che è l'uomo disciplinato può essere costruito ma la popolazione è per definizione indisciplinata e indisciplinabile soprattutto ma allora qual è che cosa sta facendola, che cosa ci sta facendo capire Foucault in questo ulteriore approfondimento del concetto di misura cioè di misura di sicurezza come la chiama lui ebbene lui sta cercando di ripensare eh, i meccanismi dell'azione strumentale in quanto inadeguati a spiegare il concetto e la logica del governo eh, non si tratta più dello schema tipicamente weberiana, tipicamente è la logica che da Aristotele arriva a Weber, di un mezzo sottomesso a uno scopo, secondo quello che è chiaramente è passato diciamo, nel modello burocratico-amministrativo di Weber. Le tecniche del governo e le misure di sicurezza quindi, che il governo adotta ehm, suppongono un altro rapporto tra gli agenti, gli attori, le azioni e gli effetti delle loro azioni. Quindi anziché pensare la logica di un piano che si proietta su uno scopo che si è individuato pre preliminarmente, e quindi diciamo individuare la catena dei mezzi attraverso cui realizzare questo scopo, è il tipico modello dell'azione strategica, la razionaleità strategica, no? Ehm, la logica del governo. Procede da un'analisi obiettiva delle forze in gioco cioè caliamoci nella realtà dice, dice la, la, la logica del governo economico no? quindi le misure di sicurezza saranno delle misure che partono da un'analisi della realtà ancora una volta il concetto di misura condivide quello che è questo suo vecchio retaggio che i, i giuristi hanno diciamo, da par loro analizzato anche Foucault arriva a questa stessa conclusione no? che la logica della misura di sicurezza deve necessariamente partire da un'analisi oggettiva delle forze in gioco il che permetterà in seguito alla misura di sicurezza di lavorare in questa realtà e quindi di produrre una regolarità che è il prodotto di questo gioco reciproco tra gli elementi della realtà quindi partire dal reale e la misura sarà il prodotto di quest'analisi della realtà, del gioco delle forze che si operano nella realtà. Quindi, contrariamente alla normatività della legge o della disciplina, che entrambe suppongono un, un riferimento a un mondo ideale, no? Foucault dice «la legge immagina il negativo» perché ha bisogno di fare l'inventare tutte le prescrizioni e dei divieti, mentre la disciplina costruisce un modello di uomo complementare a quello della realtà, ebbene la misura di sicurezza che emerge dal governo preconizzato dall'economia trae la sua legittimità da tutti gli elementi implicati nella situazione, per sfruttarli secondo le circostanze concrete. Quindi la misura di sicurezza ehm, eh, è quella che, diciamo la tipologia normativa che eh, sintetizza al, al massimo la complicità tra decisione e realtà. Vedete che anche qui si arrivano alle stesse conclusioni che i costituzionalisti arrivavano attraverso i loro ragionamenti facendo il rapporto tra legge e misura, solo che Foucault ci arriva attraverso l'ausilio del discorso dell'economia politica che ha bisogno di criteri di normatività che non siano imputati a un sovrano, ma che siano invece dedotti dal libero gioco delle forze in campo, naturalmente nel libero gioco degli attori in primis eh, economici. E, quindi eh, ogni parte nel dispositivo di sicurezza è intellegibile esclusivamente all'interno dell'evento dell globale. Eh, le, gli esempi che lui dà sono diciamo, emblematici, il caso della penuria, non si tratterà di intervenire con la famosa norma diciamo, classica di polizia normativa, cioè di, uh, disciplinare che dice uh, diminuisce il, il grano sul mercato? Benissimo, intervengo io con l'autorità pubblica e stabilisco un calmiere, un editto dei prezzi, no. Questo è un vecchio modo di interpretare la normatività. No? Ehm, in realtà si tratterà di far sì che ci sia libero gioco per gli attori nella società e ciò che può realizzarsi come danno per il singolo, perché ci sarà sempre qualcuno che morirà di fame, però una volta che sono morti di fame alcuni, a livello della popolazione la ricchezza comunque crescerà stesso discorso vale per la misura di sicurezza sanitaria dell'inoculazione che lui appunto analizza cioè del, della vaccinazione è probabile che a livello individuale ci sia qualcuno che ci rimetta le penne sostanzialmente attraverso l'esperimento del, del vaccino però alla fine il beneficio sarà globale questo perché sostanzialmente è intervenuto questo indice di pertinenza dice Foucault, che è la popolazione quindi capite bene che qui stiamo a che fare con una popolazione che è un'entità fittizia non è solo un'entità naturale cioè la popolazione diventa quel, quel tramite discorsivo grazie al quale una misura di sicurezza all'interno del discorso dell'economia del, dell politica nascente divenga, divenga possibile quindi contrariamente all'imperativo strategico di Clausenitz no? cioè tipico che, re, che riassume la logica, la logica del pensiero strategico tu individuerai lo scopo il più importante, il più decisivo che avrai la forza di realizzare e per questo sceglierai eh, la via più sicura che tu ti sentirai di seguire, cioè quindi troverai tutti i mezzi adeguati per, per seguire questo, questo scopo. Rispetto a questo modello qui, ehm, diciamo, l'economia rimette in discussione eh, attraverso il dispositivo di sicurezza, la misura di sicurezza, questo modello. Non si tratta più dell'applicazione di un piano che è concepito in anticipo sulla realtà, ma piuttosto di sfruttare il potenziale proprio alla situazione. Eh, in fondo si tratta di pensare, diciamo, l'efficacia, il concetto di efficacia, al di fuori della dittatura di un piano e del monismo causale mezzi fini. Dice Foucault si tratta di capire su quale campo di forze reali ci si può situare per fare un'analisi che sarebbe efficace in termini tattici ecco qui diciamo ci troviamo in una situazione di pura immanenza non c'è un sovrano che da una torre di controllo dà il perimetro normativo ai soggetti ma piuttosto la norma perché non è che le si sfugge la norma è dedotta dalla regolarità intrinseca al gioco economico e questo è possibile grazie al fatto che si ha di come, come termine di riferimento non le entità singole, individuali, ma questa entità cumulativa che è diciamo, un flusso di variabili statistiche, se vogliamo, che è la, la popolazione. Adesso io non so quanto mi è rimasto, penso, per... penso... Ci siamo. che ci siamo. Come tempi, come, però... tempi, come tempi ci siamo. No, va bene, allora io insomma, mi concludendo per due minuti, va bene? Assolutamente. Allora, io direi che a questo punto diciamo credo che un po' diciamo, le coordinate di questo concetto di misura siano state individuate attraverso la declinazione fondamentale di due discorsi: un discorso diciamo, della teoria giuridica, della teoria del diritto pubblico, fondamentalmente, e dall'altro di una teoria che non saprei neanche se una teoria, comunque di un'analisi discorsiva che è quella Fugoltiana. Che sicuramente diciamo. Non, non articola quel tipo di linguaggio e che però per altre vie si avvicina allo stesso, allo stesso discorso cioè qual è il discorso? il discorso è far prevalere innanzitutto la realtà e giocarsi la strategia normativa in funzione di quella realtà qual è questa realtà? la realtà è quella della, della popolazione si potrebbe a questo punto porre il problema che è quello della nostra diciamo, quotidianità di tutti questi dibattiti che si sono sviluppati in epoca pandemica se questa misura, diciamo, um, serve, come diceva un epistemologo, François Dagonier, che ha uh, uh, diciamo, dedicato al concetto di misura una, una gustosissima analisi che si chiama Reflexion sur la mesure, nel 1993, Dagonier era un, un, un allievo di Bachelard, e a proposito diceva questo, diciamo, la misura, il metro, serve a quantificare una distanza però anche la misura deve essere essa stessa misurata ciò che misura hm, è questo in sé pone la questione della sua misura cioè, il metro deve essere anch'esso misurato e chiaramente è il problema che si pone il diritto cioè che, come si fa a misurare l'intervento della misura amministrativa quali sono i limiti della misura stessa è qui che si apre il campo del discrezionale, cioè dell'atto eh, la cui validità per esempio prescinde dall'essere conforme alla norma legislativa e costituzionale. Ed è naturalmente alla, ba alla base diciamo, di questo che tutta la riflessione sugli atti necessari e urgenti che si, so che si è sviluppata in contesto pandemico e che trova secondo me nella frase di uno dei grandi padri del, del diritto amministrativo italiano, Massimo Severo Giannini, diciamo, l'esemplificazione la, la, la, la, la, che scolpisce veramente eh, la, la, il problema. Qui Massimo Severo Giannini nell'elezione di diritto amministrativo diceva che sono gli atti necessari e urgenti. Gli atti necessari e urgenti sono quegli atti che hanno per presupposto un volgere di avvenimenti tale da far oggettivamente ritenere che interessi pubblici siano esposti a un pericolo di lesione irreparabile, per cui l'urgenza del provvedere raggiunga un'intensità tale da divenere necessità. Siamo ancora al problema della necessità che è fonte di legge, come pensava Santi Romano? Sicuramente no, perché questo si significherebbe veramente, diciamo, eh, oggettivare la, la, la capacità del normativo all'interno di una realtà predeterminata che gli può far dire qualsiasi cosa ci deve essere pur sempre una mediazione interpretativa in questo no? però fondamentalmente siamo lì eh? tutte le questioni che riguardano eh, l'applicazione la, famosa diciamo del, oramai famoso famigerata come, come meglio si voglia dire del, del decreto legislativo numero 1 2018 cioè quello che è praticamente il codice di protezione civile, ruota attorno, varie, diversi due articoli ruotano attorno a questo problema. Cioè come misurare il, il metro, eh? quali limite porre alla misura del metro stesso. Ecco, io mi fermo qua. Grazie. Grazie. Ringraziamo il, ringraziamo il professor Napoli e chiederei se ci sono domande dal pubblico. La professoressa. No, ci vuole un po' di tempo per fare domande. Io di un chiarimento, volevo se la misura si intende come provvedimento amministrativo e quindi non di legno. Sì, sì, sì. Eh, ho premesso che facevo un discorso molto più largo per arrivare a questo qua, cioè l'ultima cosa che ho detto, avevo delle cose anche da dire su questo, cioè sul codice della protezione civile, no? eh, perché sostanzialmente lì si pone il problema di una legge che è all'origine del cosiddetto stato di emergenza. Cioè una legge del, del 2018 che istituendo questa che va sotto il nome la, il decreto legislativo numero 1 eh, del 2018 che va sotto il nome di Codice della Protezione Civile, è all'interno di, di quella disposizione che viene stabilito la, la dichiarazione dello stato di emergenza da parte del governo. E naturalmente qui c'è tutto il problema: attraverso quali strumenti poi si governa questa emergenza. Eh, allora, eh, la cosa strana è che così come si è verificata qui da noi, non sono state tanto le ordinanze, il potere di ordinanza dell'autorità della, della, della, della protezione civile che è intervenuta, ma sono intervenuti più che altro i famosi DPCM, cioè i di diretti delle Presidenza del Consiglio dei Ministri, il che in qualche modo pone diciamo, un problema, adesso al di là del fatto se, siano, se impattino sulla libertà individuale, eh, questa è un'altra questione. Cioè pone un problema di coerenza, cioè questa legge stabilisce che c'è un'autorità, l'autorità amministrativa che deve prendere queste ordinanze, tutto il potere di ordinanze è fondamentale, quindi provvedimenti che possono derogare alle leggi ordinarie, questa è la questione, ma questo è, è, coperto, è coperto legalmente, non c'è nessuna fuoriuscita dalla copertura legale ecco perché a me sembrano un po' pretestuose tutte le polemiche che insistono sull'eccezionalità, l'eccezionalità eccezionalità, è eccezione nel momento in cui fuoriesce dalla previsione legale ma qui c'è una copertura, uno stato di emergenza è previsto dalla legge l'importante è seguire poi le, le, le, le, diciamo, le indicazioni che la legge dà ecco, forse su questo sono state eseguite tutte le indicazioni che la legge ha dato ecco, probabilmente sarebbe stata più opportuna che quella legge che istituisce l'autorità, o meglio, che istituisce, che regola, perché già esisteva, della, pubblica, della, della protezione civile, a cui attribuiva questo potere di ordinanza, fosse stata proprio questa, questa struttura a prendere le ordinanze adeguate, quindi diciamo provvedimenti amministrativi, provvedimenti quindi, misure, più che... Il presiden la presidenza del Consiglio di Ministro attraverso i suoi decreti diciamo. questo diciamo un po a, tra le altre cose è stato osservato come un elemento un po' distonico rispetto a ciò che la legge, la legge prevede questa diciamo. autorità in definitiva è stata defenestrata rispetto all'attività del governo diciamo che si è assunto un po' lui la, la, la, la, la, la capacità di, di governare questa, questa emergenza ma secondo me emergenza è una cosa, stato d'eccezione è un'altra diciamo. l'emergenza è è all'interno di perimetri legali predefiniti e non, non si pone nulla a questi, diciamo. Piuttosto è così, ecco, lì se era il governo che dovesse intervenire e non invece l'autorità della, della, della protezione civile. E siccome stiamo parlando di provvedimenti amministrativi, di misure amministrative. C'è cioè, Matteo? No, no, no, no c'è io. C'è cioè, un, un possibile problema che nasce un po' dalla dall'arbitrarietà con cui qualcosa viene indicato un'emergenza in oppure no, nel senso che una cosa che è un'emergenza è qualcosa di imprevisto che si verifica e che ha una certa gravità, nel senso che potrebbe essere imprevisto e anche eh, insomma, potenzialmente pericoloso per tutti. E quindi in dell'emergere di, di questa emergenza si possa avviare una serie di protocolli che permettono girare come diciamo eh, procedure deliberativo, legislativo e democratico insomma. sembra che dire, il carattere di, di imprevisto dice qualcosa sull'evento ma anche su chi in qualche modo è incaricato di fare delle previsioni perché alcuni eventi si verificano che hanno un certo grado di probabilità ma che non sono più possibili quindi in qualche modo sembra quasi sembra che sia una situazione per cui tanto più uno è incompetente, incapace di prevedere tanto più acquisisce dice potere hanno previsto tutto quello che gli capita è un'emergenza, quindi, quindi lo stato diventerà rimaremba il fatto che poi si agirano poi qualsiasi cioè procedura democratica eh, mentre mi sembra che il processo di dovrebbe anche sì. mettere conto che si possono verificare fatti gravi, e se no finisce anche poi il processo di legislatore solo per le robe che non portano niente, non c'è conoscono cosa di importante da fare, si fa poi la svetta a voi per funzionare. Teniamo in considerazione anche l'altro versante della misura, no? che era quello di preventivare diciamo, un, un, e di scongiurare a monte un, ordine, un disordine possibile, anziché di intervenire ex post con queste cose che inevitabilmente impattano poi sulla libertà, sulla libertà individuali. Ma questo è sicuramente vero. Ma le dirò di più che c'è anche una questione, anche abbastanza eh, delicata, in questo, questo dispositivo della legge del 2018, quando per esempio l'articolo 7 dice esattamente questo, no? Um, um, che cos'è un evento emergenziale? Eh, emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono con immediatezza di intervento essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo allora che cos'è che un po' stride in questa cosa in, questa, in questo articolo della legge è che c'è una sorta di confusione tra presupposti e conseguenze, questo diciamo la dottrina lo ha, lo ha individuato perché nella lettera della norma mh, eh, cioè dall'esigenza di utilizzo di mezzi straordinari si ricava la categoria dell'evento di rilievo e non viceversa, cioè un evento di rilievo sarà quello in cui ogni qualvolta si adottano dei mezzi straordinari, vuol dire che perché sono stati adottati i mezzi straordinari allora quello è un evento di rilievo, quindi non si tipizza diciamo, l'evento di rilievo che può giustificare l'adozione di poteri straordinari ma si deduce al contrario l'evento di rilievo perché sono stati adottati dei provvedimenti straordinari e questa ovviamente diciamo, è, è un'incongruenza un anche perché nel momento in cui io adotto un provvedimento straordinario come tra l'altro è stato fatto, credo che qui a Milano ne siete pure un po' consapevoli del fatto che la, la, la fiera di Milano è stata spesso diciamo, adottata, ci sono stati gli interventi fatti attraverso l'ordinanza di, di, di protezione civile, no? cioè è l'intervento stesso, eh, o meglio è lo strumento normativo che determina la qualità dell'oggetto su cui si interviene e non viceversa, non è l'oggetto stesso definito a priori come emergenziale che poi legittima un intervento normativo adeguato ma il fatto che l'autorità abbia preso quell'intervento in quella forma automaticamente si riverba sulla natura dell'oggetto, ma a quel punto quello, qualsiasi oggetto può essere, diventare emergenziale nel momento in cui tu adotti quel tipo di, di provvedimento e questa è la cosa assurda, per cui sono adottati, perché naturalmente c'erano delle, delle facilitazioni a livello burocratico, tutta una serie di livelli di velocità dell'analizzazione della dello scopo, si sono adottati attraverso questo strumento di intervento eh, siano realizzate cose che assolutamente emergenziali non lo erano diciamo. semplicemente perché questo intervento permetteva l'aggiramento di tutta una serie di, di di planificazioni pensi solo ai codici degli appalti che cosa significa utilizzare lo strumento di un intervento della protezione civile in materia di deroga alle leggi sugli appalti che insomma spesso le giudicazioni diretta, eccetera eccetera questo è uno degli aspetti insomma che sono stati sottolineati come problematici della, della missione altre domande? rilievi? commenti? sì io un'ultima cosa volevo tornare su un concetto di, di misura e Eh, certamente sarebbe più equilibrata eh, il 76-77 rispetto al DPCM, cioè ai decreti legge, perché poi quelli devono essere convertiti e quindi devono avere una copertura legale, quindi il Parlamento interviene. Rispetto a un DPCM che è tutto all'interno del cerchio ristretto del Consiglio dei Ministri, c'è minore garanzia, questo, questo è evidente. Infatti si è fatto notare, io ripeto, parlo non da, da, da, da tecnico della dottrina Costituzionista, però, insomma, dalle letture che ho fatto, si è fatto notare che è preferibile che ci sia una dichiarazione d'urgenza per quanto svalutata, per quanto adottata per altri motivi in tante altre circostanze, in maniera tale da mettere il Parlamento di fronte al fatto concreto, ma che comunque il Parlamento ci deve intervenire. Tant'è vero che deve essere subito sottoposto alle Camere, deve essere convertita, altrimenti poi decade. Meglio quello che invece una, una forma, diciamo, derogatoria come quella del DBCM che in definitiva. Eh, non, non trova questo riscontro parlamentare cioè, questo sicuramente è, è la forma classica attraverso cui l'urgenza eh, è pensata in termini normativi la Costituzione aveva previsto questo atti diciamo, aventi forza di legge rispetto a una situazione che non può tollerare le lungaggini della legge cioè le forme del diritto ma guardi questo sul tempo è fondamentale il problema del tempo è fondamentale già da sempre nella lunga storia diciamo, della, del diritto diciamo così, amministrativo Beh, faccio un esempio particolare molto Goethe, tra le altre cose, è stato anche ministro di polizia del, del, di questo piccolo unità territoriale che era il Ducato di Sassonia e il Duca eh, a un certo punto dovevano risolvere una questione riguardo al fatto che un tizio con la sua. un professore dell'università di Iena, con la sua eh, rivista, attaccava tutti. Attaccava il mondo accademico, le autorità politiche. Allora lì a un certo punto eh, questo si rivolge a Goethe, perché era suo intimo amico, e dice: come bisogna fare? E Gheetele dice: eh, Guarda, tu vuoi seguire le regole del diritto? Non te ne uscirai più. Qui deve intervenire la polizia. Con un ordine di polizia gli si chiude la, la rivista. E basta, perché se ti imbatti nelle procedure giuridiche, il diritto ha i suoi tempi, il diritto è forma di garanzia, perché comunque è sottoposto al contraddittorio, tu non sai se di fronte a un giudice questo che è là e ribalta, diciamo, attraverso la sua capacità dialettica e quindi orienta a suo favore quello che invece tu vorresti realizzare, cioè la soppressione di questa cosa, ti dico, lo strumento adeguato è quello. Ecco perché diciamo, l'amministrativo realizza questa economia, che, che se ne dica, diciamo, no? le lungaggini burocratiche, sì, sono lungaggini burocratiche, ma rispetto all'iter formale del, del diritto, l'atto esecutivo ha diciamo, dei canali di adattamento molto più, più anche per certi aspetti, arbitrali, che però fanno, diciamo, realizzano... Se procede in maniera spedita, se un'amministrazione funziona, non molto più velocemente che, che attraverso le procedure legali, legali e ordinarie. Sì, perché si va verso questa estensione, almeno dal mio punto di vista, dei, dei provvedimenti amministrativi per regolare ogni cosa e le leggi, come sosteneva giustamente, dal mio punto di vista, sempre l'altro eh, ascoltatore, perdono di valore. Eh sì. Uno degli esempi, poi forse se ne parlerà più tardi esserci eh, è il famoso decreto di aperture che ha modificato il codice della privacy stabilendo poi anche in fase di conversione da parte del Parlamento che basterà un atto amministrativo di qualunque, eh, di qualunque amministrazione quindi anche un anello per dire di qualunque amministrazione per accogliere, eh, accedere, utilizzare e scambiare tutti i nostri dati compresi dati eh, più, che, che dovrebbero essere più tutelati anche a livello di GDPR e questo basterà non bisognerà più passare da una legge, ma semplicemente un funzionario fa un atto amministrativo. A questo punto lo Stato che cos'è? Cioè sono solo i burocrati che sono dentro, all'interno dello Stato che fanno arbitrariamente prendono le loro decisioni, non è più uno Stato di cioè, cerco di capire il meccanismo. Sì, cioè il, il meccanismo, allora per quanto adesso sulla vicenda specifica, poi sicuramente Carlo Progino li con, con, con la competenza che io non ho, ovviamente. Allora io ho cercato anche un po' di storicizzare la questione della misura e del provvedimento e far rivedere anche la sua matrice storica per renderla meno aliena diciamo, al discorso giuridico dominante perché spesso è facile dire eh, eh, che diciamo, lo Stato di diritto prevede la preminenza della legge come se la legge in sé è un criterio normativo o o come se il rapporto tra legge e atto normativo amministrativo quindi atto che in teoria gli è, gli è subordinato, vada da sé, diciamo, come se questa sorta di subordinazione dell'amministrativo fosse una sorta di naturale proseguimento, prolungamento della volontà della legge. E le cose non sono così, diciamo, così come non lo è neanche per il giudiziario, perché non è che il giudice è la bucca della legge, come pretendevano i francesi. C'è sempre una, un adattamento, un'interpretazione, ma per l'amministrazione c'è sempre anche una sfera, la famosa più o meno eh, diciamo, affermata o legittimata discrezionalità amministrativa, che fa sì che comunque mai il dettato normativo generale astratto possa arrivare all'apprensione concreta del problema, quindi a tradursi diciamo, sui corpi, sul corpo vivo della popolazione, senza che ci sia una forma di adattamento e quindi una forma di autonomia. Il problema è capire in che termini ci sia una discrezionalità che la legge autorizza oltre quella che oggettivamente funzionalmente direi è propria all'attività all amministrativa cioè io cioè, cercherei un po' di, farla via, di essere un po' funzionalista in questo cioè, ecco. chiaramente il discorso della protezione dei diritti il discorso delle garanzie individuali il discorso della preminenza del, del, del legislativo sull'esecutivo che l'esecutivo appunto per definizione deve essere una emanazione della volontà popolare questo nulla question Emerge anche diciamo, un piano di confronto, confronto con la realtà e quali sono le tecniche diverse attraverso cui ci si confronta con la realtà. Eh, eh, il discorso critico non è per questo messo diciamo, in discussione dall'approccio funzionalista. No, certo. Bisogna tenerli presenti entrambi. Cioè. Direi grazie a chi ha fatto domande e grazie soprattutto a. Grazie, grazie a voi. Grazie.